Grazie Dario. Allora procederei così, anche interventi che toccassero qualche punto relativo al periodo pre-21 gennaio 1921, li possiamo fare uh, dopo. E quindi proporrei di fare la pausa caffè uh, fino alle 16.50, mantenendo tutti la connessione, così non facciamo ripartire la chiamata Uh, con il uh, susseguente caos, di modo che insomma, al massimo per i 55 abbiamo già ricominciato, ma anche prima, se non ci sono particolari problemi tecnici. Quindi lasciate pure aperta la, la connessione e ci vediamo qui fra 20 minuti con la seconda relazione. Allora, ho riacceso anche la registrazione. Sono in difficoltà perché gli elementi sono tantissimi, quindi cercherò da, di leggere da una serie di punti abbastanza eterogenei. Um, abbiamo già visto un quadro complessivo diciamo, delle condizioni sociali, politiche, economiche eh, che ci portano al 21 gennaio 1921 cioè quando nasce il Partito Comunista d'Italia. Cerco di fare un attimo uno zoom sui giorni appunto di nascita del partito e sulle, su come evolve anche un po' la, la condizione sociale, economica, politica del, di quell'anno, di modo da dare anche un quadro un po' più vivido delle condizioni politiche in cui si trova a intervenire il, il neonato partito. Mh, nel gennaio 1921 eh, si tiene il congresso del Partito Socialista Italiano. Ricordo brevissimamente che si è già formata una sinistra opposizione al congresso precedente, capeggiata da Bordiga, che appunto, come è, è stato ricordato, eh, non eh, ha ancora incamerato il dissenso da sinistra eh, rispetto all'inconcludenza dei capi del massimalismo come Serrati, e che ancora non hanno di fatto rotto con le correnti apertamente riformiste e sono rimaste nel partito dopo le scissioni del 1912 e del 1914 e che, come abbiamo ricordato, sono in realtà strutturalmente molto radicate nel partito, negli organi che dirige e che hanno lasciato diciamo il resto del partito in una condizione eh, abbastanza gassosa, come ricordava anche Emanuele. C'è stato però appunto un processo di progressiva unificazione eh, delle sinistre rivoluzionarie sulla spinta delle elezioni della rivoluzione d'ottobre e sulla spinta dell'internazionale comunista. L'internazionale comunista, lo ricordo, nasce nel 1919, Uh, quindi, nello stesso periodo in cui inizia a consumarsi il uh, Biennio Rosso in Italia, e um, nei primi anni tiene congressi su base annuale. Quindi, abbiamo i primi quattro congressi che si svolgono nel 19, nel 20, nel 21 e nel 22. Toccherò anche un po' um, una serie di aspetti che vengono toccati nel quarto congresso dell'Internazionale Comunista, a modo di chiusura di questo periodo storico di cui ci occupiamo oggi il congresso del Partito Socialista vede appunto eh, la presentazione di una sinistra eh, più unificata, eh, che già eh, attraverso una serie di, di convegni e di politici è arrivata a costituire una frazione organizzata all'interno del partito, dove mh, come elemento di mediazione la caratteristica che veniva posta non tanto come tattica, ma come Programmatica e strategica per la fase che si stava affrontando, cioè quella dell'astensionismo, che Bordiga, appunto, mi è stato ricordato, pone nel 1919, quando ci sono le elezioni politiche che poi mantiene, viene mh, eliminata come elemento caratterizzante di questa frazione comunista di sinistra, eh, proprio anche per eh, non incartarsi su questo aspetto mh, con il resto delle sinistre. Mh, diciamo i comunisti del 21 non sono caratterizzati in maniera omogenea dall'astensionismo e anche quelli che poi si avvicineranno alle posizioni di Bordiga e l'internazionale comunista assolutamente non ha eh, nella sua larga maggioranza questa posizione, anzi eh, le posizioni diciamo così ultrasinistre sono oggetto di forte dibattito del terzo congresso dell'internazionale comunista è Addirittura oggetto anche della, del libro di Lenin che viene distribuito al terzo congresso, che è l'estremismo malattia infantile del comunismo, dove in parte viene criticata anche la sinistra italiana. A questo congresso mh, la missione è abbastanza chiara: e sia dei delegati sia uh, del rappresentante dell'internazionale comunista è quella di uh, superare questo grosso ritardo, questo gap che hanno i comunisti italiani nell'avere un partito libero dall'influenza dei riformisti, così come ha postulato l'internazionale comunista. Um, si pensa, con seno di poi ov ovviamente possiamo dire con un certo ottimismo, eh, che questa, eh, così come nel partito francese, sia una battaglia di maggioranza, cioè che al congresso otterrà una buona maggioranza e che quindi in realtà gli elementi che si perderanno in una espulsione, scissione, siano i riformisti e magari poco più. In realtà, mh, la situazione concreta è diversa. Quando si va uh, al voto, una volta uh, preso atto che non è possibile ricomporre uh, l'area più larga massimalista con quella comunista pura, uh, le due aree diciamo, sono passate poi con comunista unitaria e comunista pura, uh, sulla questione di rimente, anche per l'internazionale, delle curazioni ai ranghi del partito dei riformisti, uh, quindi le figure come Purati, altre sono state ricordate, mh, si va al voto su, su diverse mozioni, e mentre quella uh, riformista risulta uh, largamente minoritaria, proprio perché in realtà non, ha, uh, non è riuscita a instillare un, uh, un senso diffuso nella base operaia del partito. Il Partito Socialista Italiano è un partito dove i lavoratori salariati e la popolazione povera demograficamente sono tantissimi, diciamo così, eh, rispetto all'idea media che abbiamo noi di un partito di sinistra, diciamo, dei tempi nostri. E, e questo si riflette anche nel fatto che i massimalisti eh, raccolgono una maggioranza schiacciante eh, sia rispetto ai riformisti sia rispetto... Ai, ai comunisti puri, che quindi si ritrovano eh, con un rapporto dove i massimalisti sono oltre il doppio dei loro voti al congresso. Eh, chiesta verifica anche con l'internazionale stessa se procedere con la scissione, in realtà mh, non si cambia idea rispetto a, allo scenario che è diverso da quello che era stato preventivato, per cui i delegati escono dalla sala del congresso, si riuniscono, siamo a Livorno, in uh, un altro teatro, il Teatro San Marco, e lì dichiarano la nascita uh, della vera sezione italiana dell'internazionale comunista, il Partito Comunista d'Italia. Uh, il primo esecutivo riflette anche uh, la storia della formazione di questa uh, sinistra del PSI, uh, per cui... La componente maggioritaria dell'esecutivo del Comitato Centrale è quella di elementi che già eh, fanno parte delle fila della vecchia corrente di Bordiga o vi si stanno avvicinando. Per cui eh, si nota anche che rispetto magari ad alcune costruzioni un po' mitologiche eh, del Partito Comunista d'Italia, come un partito dove i torinesi dell'Ordine Nuovo e Gramsci siano preponderanti anche numericamente, ma assolutamente non, non, sono, non sono quelle, eh, è molto importante la, un certo radicamento che c'è al centro-nord e infatti un certo radicamento che c'è nella stessa Lombardia che era è il cuore industriale pulsante del, del paese e questo si riflette anche nel fatto che eh, la concentrazione della vita organizzativa, della vita interna del partito, a Milano uh, vi leggerò un, un brevissimo pezzo che trago è uh, un'ottima sintesi diciamo, che dà un'immagine uh, appunto della, delle condizioni del Partito Comunista d'Italia nella, nella sua capitale appunto Milano nel primissimo periodo lo trago così come qualcos'altro da un libro che è recentemente uscito anche per dare qualche elemento di, di dibattito con i compagni che hanno trattato anche loro il tema i comunisti del 21, che è stato curato da, sostanzialmente dai compagni eh, di pagine marxiste e del Cuneo Rosso. Eh, e citano Bruno Fortichiari, che è uno dei massimi dirigenti eh, del partito, eh, che dice «Fortichiari presentava un quadro piuttosto desolante delle condizioni in cui si trovava a operare il partito nel milanese, le tre sedi rionali rimaste dopo la frattura erano scarsamente agibili. Una era stata tenuta per molti mesi sotto sequestro dalla polizia, una seconda in via Marghera era stata richiesta dal proprietario, la terza aveva sopportato le visite frequenti delle forze dell'ordine. Alla Camera del Lavoro i dirigenti socialisti, senza farlo apparire, ma obbedendo alle intimazioni della polizia e dei fascisti, negavano l'ospitalità, mentre in provincia quasi tutte le cooperative e i circoli operai rifiutavano di cedere i loro ambienti ai comunisti e i sindaci socialisti ponevano ostacoli alla comunicazione di comizi. Diciamo che mh, già da queste righe mh, emerge il significato pratico di cosa sia pagare lo scotto di una scissione eh, di minoranza rispetto a un partito che era, come è stato detto, il partito di riferimento della classe operaia italiana, soprattutto come organo dirigente delle sue istituzioni, delle sue organizzazioni e anche della sua presenza istituzionale però nel campo dello Stato borghese, quindi eh, dal sindaco al consigliere comunale, e, eccetera, eccetera. In questa fase il partito a livello elettorale è cresciuto moltissimo, ha avuto un trionfo alle elezioni del 1919, associato al non trionfo del, nel biennio Rosso, e, mh, per cui, come dire, in molti luoghi uh, lo scontro dei comunisti per avere una agibilità politica per costruire il partito non è semplicemente contro i rappresentanti della classe borghese, contro le squadracce fasciste, ma anche contro quello che rimane comunque un potente apparato del Partito Socialista Italiano, apparato dove, ripeto, la componente riformista è molto più forte rispetto ai numeri che ha dentro la sua stessa base operaia. Un apparato dunque dove moltissimi i dirigenti di partito, consiglieri comunali, sindaci, eh, fanno parte del centro-destra, diciamo così, interno del partito e che ovviamente molto, molto volentieri eh, portano avanti una campagna serrata di lotta politica contro il Partito Comunista. Eh, in un quadro più generale, eh, il PCD, che è un partito eh, dove statisticamente gli operai sono una maggioranza schiacciante, si parla inizialmente di un 98%, quindi un partito dove eh, un segmento importante, la base operaia del PSI è confluito e dove è confluita sostanzialmente in blocco la gioventù eh, del PSI, quindi ne fa un partito dove la componente operaia e o giovane è assolutamente preponderante, i dirigenti del Partito Comunista d'Italia hanno un'età media molto bassa rispetto a quella a cui siamo abituati, diciamo, dei corpi dirigenti nazionali. Uh, di un partito anche di sinistra, uh, lo stesso Bordiga non ha 40 anni all'epoca all della scissione, uh, c'è un quadro dove, mm. se ricordate, il Vigna Rosso, diciamo, possiamo dire che termina uh, circa nella metà del 1920, uh, l'economia italiana uh, non è ancora uscita da una fase <coughs> di crisi di difficoltà nella riorganizzazione, nella riconversione dopo lo sforzo bellico, eh, anche do, dalla devastazione che ha generato lo sforzo bellico, ovviamente, in un paese come l'Italia, dove parte del, del territorio nazionale stesso è stato interessato direttamente dalla guerra di trincea dalle devastazioni, e dove eh, l'attività diciamo, più larga della classe operaia eh, sta diminuendo tendenzialmente c'è una, una fase di riflusso rispetto a quella del, del biennio rosso, per cui vi leggo ad esempio due dati sugli scioperi, che diciamo può essere uno dei macroindicatori eh, più significativi appunto della fase politica dal punto di vista del movimento operaio. Eh, gli scioperi passano per l'industria dai 1881 del 1920 ai 1045 del 1921, nell'agricoltura dai 189 agli 89. C'è un calcolo di, di Tasca, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia, che poi si sposterà verso destra e, e sarà espulso dal partito nell'opera di epurazione che fa l'Internazionale Comunista della corrente di destra capeggiata da Bukharin. Eh, Tasca ci dice nel, nel suo libro Nascita e Vento del Fascismo che ehm, il numero degli scioperanti tra 1920 e 21 passa da circa 494.000 a circa 149.000. Quello delle giornate di lavoro perdute passa da 6.268.900 a 1.644.250. La, la, la proporzione eh, diciamo così, delle, dei partecipanti agli scioperi, del numero degli scioperi, delle ore di sciopero, eh, cambia. Eh, con una quantità talmente importante che è un grosso salto qualitativo eh, anche dal punto di vista del Partito Comunista eh, che si deve radicare in uno scenario di questo tipo, quindi non potendo sfruttare diciamo, una marea che sia alta come sarebbe stata quella del 1919-20, infatti il dibattito di quegli anni, ma ovviamente anche storico in prospettiva, eh, è molto segnato. Come in altri paesi europei, come in Germania, eh, dal ritardo con cui l'organizzazione propriamente comunista radicata nella classe operaria nel paese eh, arriva sulla scena politica, eh, in, in un periodo dove, mh, come dire, non ci sono anni e anni eh, di calma in cui organizzarsi per poi arrivare al momento decisivo. Eh, infatti. Cercherò di essere breve perché poi sulla uh, questione dell'ascesa dell del fascismo si potrebbe narrare tantissime cose, uh, ma um, appunto cerco di dare qualche elemento principale giusto per in, inquadrare un po' la situazione e poi anche, anche lasciare più possibilità di intervenire nel dettaglio del dibattito. E, um, parallelamente, a, um, anzi con, ovviamente un legame, con questo riflusso dell'attività dell della lotta di classe in Italia, c'è un'ascesa del Partito Nazionale Fascista. Che cos'è il Partito Nazionale Fascista, giusto per capirci diciamo, nei termini fondamentali? <clears throat> uh, come è stato ricordato da Dario, è una formazione politica che nello stile eredita tantissimo dalla cultura politica borghese del bonapartismo, quindi con questa figura uh, che tutto può fare e disfare, che è Benito Mussolini, che è un rinnegato del Partito Socialista stesso, è uno degli, degli espulsi del 1914 quando c'è... No, lui, c'è... E, e i 14 sono i massoni che vengono espulsi. È, è, è un rinnegato che nel 1915, quando c'è la questione di come approcciarsi alla Prima Guerra Mondiale, eh, passa a posizioni man non mano apertamente interventiste quindi comunque incompatibili in realtà con la politica che pure il PSI uh, manteneva in quel, in quel periodo e che molto velocemente fa un salto di qualità verso destra uh, intessendo rapporti diretti con uh, la grande politica borghese e quindi facendosi um, promotore e protagonista di un'operazione di trasformismo uh, per cui uh, diventa uno dei dirigenti di questa formazione uh, che addirittura ha un richiamo, se volete, rivoluzionario, nel senso che i, nel nome ufficiale del, del partito, eh, quando nasce, stiamo parlando del 14, quindi ancora quando c'è una, una fase di enorme confusione politica in Italia, visto che è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, l'Italia faceva eh, in realtà parte eh, da anni di un'alleanza con l'Austria-Ungheria con la Germania, ma non si schiera con loro. Questo ovviamente crea una crisi politica non solo al PSI, ma tutto l'arco politico italiano. Uh, in questo contesto nasce un'organizzazione che si chiama Fascio d'Azione uh, Rivoluzionaria, uh, che quindi come dire, si pone già dall'inizio come mh, un competitore del PSI sul terreno del richiamo a un necessario sbocco rivoluzionario di questa situazione uh, di guerra. Questa formazione poi fa sfoggio anche di una, tutta, di una nomenclatura e di, un, di una serie di simboli che si rifanno al movimento operaio. I fasci sono un simbolo che è stato ripreso dal movimento operaio, se pensate ai fasci siciliani ad esempio, in moto dei fasci siciliani, da una, una vecchia simbologia eh, dell'antica cultura romana, Uh, C'è tutto richiamo anche nell'utilizzo del colore nero al movimento anarchico, ad esempio, che in Italia ovviamente ha avuto uh, uno sviluppo, se avete presente, prima dell'ascesa del PSI notevole e, e che è ancora un attore politico negli anni della prima guerra mondiale, seppure diciamo in decadenza, uh, tant'è che una parte del sindacalismo diciamo così radicale, correnti che vengono Uh, storicamente chiamate come sindacalismo rivoluzionario, confluisce nel fascismo proprio grazie a questa ambiguità, a questo strezzare l'occhio a sinistra, in realtà in una parabola che punta decisamente a destra, ad essere una forza uh, conservatrice, anzi reazionaria. Uh, nel 19 l'organizzazione passa al nome di fasci di combattimento e, e soltanto successivamente prende il suo nome, che sarà poi il nome ufficiale per tutta la durata Uh, del governo Mussolini che è quello di partito nazionale fascista il PNF uh, quindi questi fasci di combattimento uh, rimarcano anche in questo nuovo nome il fatto che uh, contendono alle correnti di sinistra l'influenza sui veterani <coughs> l'influenza su quella importante massa di uomini ovviamente per lo più giovani, stiamo parlando di chi ha fatto il Fante durante la prima guerra mondiale uh, che sono addestrati all'uso delle armi e che sono per lo più, per usare un eufemismo, eh, in grande disaccordo con la politica militare della Prima Guerra Mondiale, in grande disaccordo con le, le politiche del, del governo Giolitti, Giolitti governerà fino a luglio del 1921, ehm, e quindi sono un potenziale, diciamo così, di reclutamento politico e in realtà anche di reclutamento militare per eh, l'aspetto più appunto fisico e militare dello scontro politico in questo periodo, importantissimo, enorme. E, e su questo eh, Mussolini punta tutto insieme al eh, raccoglimento di quello scontento che si va formando in quei ceti medi, in quella piccola borghesia che eh, Dario ricordava prima. Eh, per cui di fronte anche a una incapacità politica del PSI, di egemonizzare questo scontento a fini rivoluzionari, è chiaro che a quel punto guadagnano spazio le opzioni alternative che c'erano sulla scena, tra cui appunto il fatto che... Eh, scusate che ho un attimo, ci sono dei nuovi ingressi, ecco qua. Eh, soprattutto il fatto di questo fascismo che, diciamo, formalmente rompe con i vecchi partiti eh, di governo che hanno portato alla, alla, a quella situazione di, di crisi e a quella situazione di vittoria mutilata per cui l'Italia ha vinto la guerra, ma non si nota la differenza, sembra che l'abbia persa, e, e promuove questa dinamicità e quindi questa decisione anche nel attaccare questi socialisti eh, che paralizzano il paese, eh, che non permettono, secondo la narrativa, all'economia di ripartire. Eh, che vogliono portare la guerra civile come peggio che in Russia in Italia che sono un pericolo per la nazione eh, proprio grazie a, a questo paradigma che in quel momento risulta piuttosto attrattivo e ancora più efficace e attrattivo proprio perché riceve i fondi e le infrastrutture eh, il materiale logistico da un settore crescente della borghesia italiana che eh, intuisce che quella possa essere lo sviluppo di questo partito possa essere l'arma migliore o comunque un'arma efficace per dare un colpo eh, qualitativamente diverso al movimento operaio e al partito socialista, ecco che questo partito, che inizialmente è un piccolo partito di poche migliaia di persone, ha una crescita importante in un periodo storico molto breve e, e riesce a contendere. Sul piano militare eh, la parte al movimento operaio, al Partito Socialista. Questo ovviamente partendo dal fatto che essendo una forza politica, ovviamente compatibile col sistema che difende la proprietà privata dei capitalisti e che non è in rottura col clima militarista tipico della democrazia liberale di quel tempo, oltre che dei regimi autoritari, eh, ha sostanzialmente un non intervento, quando non una collaborazione. Uh, delle forze armate, delle forze dell'ordine. Forti di questa situazione uh, nel periodo uh, che va uh, dal 1920 quando possono intensificare la loro campagna di attacchi militari fino al 1922 quando poi appunto prenderanno il governo politico nazionale uh, i fascisti sostanzialmente uh, da un punto di vista della repressione del movimento operaio e della sinistra, mh, ottengono quasi soltanto successi, diciamo così, e, e le sconfitte che ottengono sono limitate nel numero, eh, parziali e facilmente poi superate dal, dall'aumento delle proprie forze. Eh, diciamo nell'autunno-inverno del 1921, in, in intere province, Uh, soprattutto nel nord Italia ma non solo, le Camere del Lavoro, uh, le sezioni uh, del PSI e anche del Partito Comunista, ovviamente nel 21 dopo la nascita, uh, i municipi governati dalla sinistra e una serie di altri luoghi simbolici o anche centrali della vita organizzativa del movimento operaio della sinistra uh, vengono sono oggetto di provocazioni, di attacchi, di sabotaggi e anche di occupazione e distruzione. Intere, intere giunte comunali eh, vengono sciolte sotto la minaccia delle armi fasciste, eh, quindi anche con un, una prassi golpista che mano a mano cresce e che non eh, trova un'opposizione un sostanziale del, dello Stato liberale, proprio perché è, è un'opera, per quanto eversiva, in realtà che compie un lavoro uh, che lo Stato non poteva permettersi o non voleva fare, cioè quello appunto di uh, non semplicemente far intuzzare il Movimento Operaio, quanto di devastarlo, anche per riprendersi uh, quelle mh, vittorie parziali che il Movimento Operaio stesso aveva ottenuto negli anni precedenti, soprattutto sulla scia del Biennio Rosso. Uh, in questo contesto, uh, c'è, sorge, diciamo, una, una dinamica politica eh, che, come dire, ha il potenziale per stravolgere questa ondata, cioè la formazione degli arditi del popolo. Eh, che cos'erano gli arditi del popolo? Nascono nel, il 17 giugno del 1921, quindi pochi mesi dopo il Partito Comunista d'Italia, e quando l'ondata di repressione fascista è già ampiamente cominciata. Sono una formazione paramilitare che raccoglie appunto… 25 minuti, Giacomo. Ottimo. E al massimo sforo di 5 minuti rispetto ai 30. E che raccoglie appunto un po' come le squadracce moltissimi veterani della Prima Guerra Mondiale, in particolare quelli provenienti dai reparti degli Arditi, che erano la fanteria d'assalto, diciamo così, dell'esercito delle, dell italiano. E, e quindi una cosa diversa rispetto alle milizie di partito uh, che erano diffuse a sinistra, tendenzialmente i partiti socialdemocratici e comunisti avevano proprie milizie di partito, in realtà anche il partito comunista in embrione ne, ne crea una, e, mentre i, gli arriti del popolo sono una tendenza uh, aperta uh, di autodifesa rispetto all'emersione all delle squadracce fasciste. Uh, infatti, diciamo, la, la figura diciamo così, più, più mitologica tra i fondatori, quella uh, che diciamo così emerge nel, nel processo fondativo, è quella di Argo Secondari, uh, che era più vicino a tendenze anarchiche, che non a quelle comuniste. Uh, il Partito Comunista d'Italia, uh, dentro un più largo ambito di uh, non ricezione, Diciamo così, profonda organica non mi posso dilungare tanto su questo se no parlo un'ora. Eh, della sistematizzazione a cui ho accennato prima della logica del fronte unico, quindi di impegnare le forze della classe lavoratrice nell'unità d'azione più ampia possibile sugli obiettivi eh, fondamentali, in un'ottica di gettare dei ponti sia verso la coscienza socialista e l'adesione al Partito Comunista stesso, sia verso. Eh, la democrazia consiliare e gli obiettivi rivoluzionari che poteva avere la democrazia consiliare, quindi la presa del potere dei Soviet, eh, nel caso della Russia, eh, con la difficoltà che ha il Partito Comunista d'Italia a implementare questa logica e quindi non semplicemente avere il peticcio creiamo i consigli, bisogna che si creino i consigli, ma portare questa logica nel movimento reale, quindi con obiettivi reali legati alla situazione italiana, Uh, si trova in difficoltà rispetto a questa formazione, che è una formazione ibrida, dove assolutamente, come rilevano i dirigenti, come rileva anche Bordiga, si possono instaurare elementi ambigui, uh, si può uh, replicare uh, l'influenza delle correnti riformiste, ma che uh, di fatto in assenza di meglio, in assenza di una uh, egemonia più larga <coughs> del Partito Comunista, è effettivamente... Il movimento di autodifesa reale contro le squadracce che sorge, se vogliamo anche con un certo ritardo, in Italia, e, e dove, se vogliamo, eh, si crea il, il primo terreno di egemonia per porre la questione dell'autodifesa e della sconfitta delle squadracce, non da parte del Partito Comunista d'Italia, se non dal movimento operario italiano, dalla sinistra di classe. Per cui questo movimento, in realtà, tra l'immobilismo del Partito Socialista Italiano e una concezione autocentrata del Partito Comunista d'Italia eh, rimane sostanzialmente senza un'organizzazione, una direzione in grado eh, da sole, diciamo con una modalità movimentista, di sconfiggere le squadracce che infatti hanno la meglio. C'è un episodio, che cito solo di passata, eh, che fa vedere però la possibilità in realtà Uh, sul piano politico-militare di egemonizzare sulla popolazione e vincere le squadracce, che è quella uh, dello scontro di Oltretorrente, a Parma, tra il primo e il 6 agosto del 1922, in cui in questo quartiere, oltre il fiume, il fiume Parma, che si chiama così, uh, della città di Parma, uh, questo quartiere storico-popolare, dove si concentrano uh, forze del, degli arditi del popolo, riesce a resistere alla pianificata invasione della città delle colonne delle squadracce. E, tra l'altro con la direzione di Guido Picelli, che era un membro del Partito Comunista d'Italia, quindi dimostrando con i fatti, e non diciamo con supposizioni, eh, che mh, un elemento dirigente del Partito Comunista d'Italia, non semplicemente sulla sua milizia eh, armata, ma sul più largo movimento di autodifesa contro le squadracce, era assolutamente possibile. Diciamo, mh, non era al di fuori delle condizioni oggettive Uh, centrare l'obiettivo strategico di vincere contro l'emersione del fascismo uh, come carta politica della borghesia per schiacciare uh, militarmente il, uh, il movimento operaio che assolutamente non era uscito distrutto né dalla guerra né dalla sconfitta del bianno Rosso andando molto velocemente cosa, cosa succede nel 22 um, quindi a, verso la fine dell'anno che termina un po' il, il nostro ambito storico uh, di inquadramento della nascita del Partito Comunista d'Italia. Uh, I fascisti hanno dei numeri sufficienti uh, per porre la questione appunto del, del potere, um, stante la, la crisi politica che continua a esserci nello scenario italiano e, e stante l'indeterminatezza appunto del, de, dei numerosissimi partiti, anche se Uh, coagulati in alcune coalizioni di quegli anni che uh, rappresentavano uh, lo scenario politico italiano in moltissimi partiti più o meno col nome di liberali o democratici che si avvicendavano in, uh, in Parlamento uh, e che non riuscivano a prendere una posizione netta rispetto al fatto il fascismo è un fenomeno da integrare nella politica italiana e anche a livello militare, oppure un fenomeno da schiacciare eh, di fronte all'aumento all delle influenze in realtà che ha lo stesso partito nazionale fascista, eh, anche nel seno stesso della classe dominante, eh, quando eh, Mussolini organizza questa marcia su Roma, in realtà non di molte migliaia di, di persone armate, Uh, in certi documenti il, il, il re uh, si lamenta che starebbero marciando su Roma centomila persone armate, penso sarebbe piaciuto molto a Mussolini avere tutti questi uomini armati che potevano essere mossi all'istante, ma il, il rapporto di forza era molto diverso. Uh, il re decide di rigettare la domanda di stato d'assedio che il presidente del Consiglio FACTA gli sottopone, con una larga maggioranza di consenso dentro la, il, il Consiglio dei Ministri, e eh, di giocare la carta appunto del, del governo Mussolini. Quindi di evitare sia da una parte una, un altro tipo di svolta reazionaria che sarebbe stato un intervento diretto nel, nel governo quotidiano della Casa Savoia, sia di rifiutare però uno scenario che sarebbe stato in realtà mh, non così terribile come lo poneva il re di guerra civile contro le, le milizie fasciste. Uh, la priorità uh, per i Savoia, come per la Borghesia, che poi mh, in tempi rapidissimi fa armi e bagagli e passa al Partito Nazionale Fascista, è quella di dire, inglobiamo questa forza come una forza di governo che ci può permettere un tipo di politica, un corso politico, uh, che rompa con la vecchia crisi dell'Italia dell liberale. E questo avviene puntualmente nell'ottobre. Uh, del 1922. Dopodiché ovviamente si apre un periodo di, di politiche reazionarie che non, non trattiamo oggi perché comunque si sviluppa negli anni successivi. È e pratica, pratica. Eh. Eh. E, esatto, si forma un partito e buonanotte. Uh, dico solo una cosa velocissima se non tolgo troppo tempo sull'altro macrofattore per noi importante ovviamente dal nostro punto di vista che mh, accade nel 1922. Praticamente quasi negli stessi giorni della marcia su Roma, che è il quarto congresso dell'internazionale comunista. Questo è l'ultimo congresso dove eh, l'elaborazione di Lenin e Trotsky è ancora preponderante dentro l'internazionale comunista, eh, dove eh, non è ancora emerso e eh, stabilizzato il fenomeno della burocratizzazione eh, del partito russo e dell'internazionale stessa, dove ancora. Uh, non ci sono uh, ricadute programmatiche uh, devastanti uh, della burocratizzazione e delle spinte contro rivoluzionari che questa determinerà uh, guidate dalla, nella figura insomma, di, di Stalin. Il, il quarto congresso dell'internazionale ha una, una sezione dedicata alla questione italiana uh, dentro il quadro della della riconferma della, della tattica del fronte unico con un suo sviluppo eh, e sistematizzazione. Non sto a leggere lungamente, così magari poi posso anche nella, nella replica aggiungere qualche dettaglio, e oppure aggiungere qualcun altro molto volentieri. Eh, quello che si può notare è che se da una parte c'è eh, il tentativo di correggere gli errori che sta facendo il Partito Comunista d'Italia e... Ehm, il tentativo di dare uno spunto per superare un certo settarismo che aveva impedito di mettere in atto la politica del fronte unico per l'unità d'azione con la base operaia del Partito Socialista italiano e per l'unità d'azione sul terreno dell'autodifesa col contesto degli arditi del popolo, eh, si può notare che mh, purtroppo come dire, ci sarebbe potuto essere ancora più chiarimento perché ad esempio se notate nelle risoluzioni sull'Italia Uh, dei tre punti che vengono sottolineati come le grandi lezioni del primo periodo di vita del Partito Comunista d'Italia c'è scritto i primi nemici sono i riformisti che in realtà uh, era praticamente lo slogan della corrente di Bordiga che dominava il partito in questa fase e che attua quel tipo di politica che formalmente accetta sempre la linea dell'internazionale ma in realtà invoca come il vecchio PSI massimalista una certa autonomia della sezione italiana e il problema era proprio questo: che l'ottica del fronte unico non era rimuovere la natura di nemici politici dei capi riformisti, ma del tracciare una strategia per permettere ai comunisti di vincere la battaglia politica contro i riformisti, sottraendo loro l'influenza che rimaneva nella, nella classe lavoratrice e nella popolazione del proprio paese. Il fatto che anche nell'internazionale si adottasse questa, questo tipo di approccio. Uh, in realtà, mh, come dire, avrebbe fatto tardare nel tempo la presa di coscienza uh, di come la linea del PCD dei primissimi anni ancora fa fatica a uscire da un certo propagandismo uh, mh, della cultura massimalista italiana e non solo, e, e che, come dire, quando uh, inizierà a cercare di implementare organicamente le lezioni della rivoluzione d'ottobre del bolscevismo lo farà in un periodo in cui eh, la, il corso della burocratizzazione del Partito Russo e dell'internazionale è già cominciato e quindi con quei limiti e purtroppo con quell'esito storico tragico per cui il Partito Comunista d'Italia eh, si allinea poi con il protagonismo di Palmiro Togliatti alla linea di, di Stalin e dell'internazionale burocratizzata. Mi fermo qui proprio per evitare di allungarmi oltre, ovviamente poi nella replica se ci sono anche domande su alcuni aspetti che non ho toccato, cerco un po' di rimediarmi.